I tagli alla spesa pubblica costringono il comune di Cologno Monzese ad individuare una nuova sede per l'Inps, onde non perdere un importante servizio sul territorio, ma la scelta di ubicare i nuovi uffici nei locali contigui all'Istituto Scolastico Manzoni non è piaciuta ai genitori, che rivendicano invece l'utilizzo di quegli spazi per le esigenze dei bambini e del servizio scolastico. Come genitori avete raccolto le firme in questi giorni per chiedere cosa al comune? Di non mettere l'IMPS all'interno di una scuola, perché non, i bambini devono essere tutelati assolutamente, non ci devono essere uffici se non al di fuori delle scuole. E non una omiglione, i bambini non in è una quando c'erano i bambini che entravano. Negli ultimi anni la scuola è donna nell'espansione e quindi abbiamo bisogno di metterci basi e se no non lo facciamo fare, le esigenze della popolazione di Ono. La promiscuità fra i ragazzi che andavano in mensa dalle 11.30 a quelle delle 12.30 erano che i ragazzi arrivavano in questo corridoio. Sarebbero entrati qui in questa porta e qui scendevano al refettorio, giù abbiamo due refettori. Mentre per quanto riguarda l'Inps avrebbe dovuto utilizzare quelle scale e l'ascensore, quindi la promiscuità era solo nella mezz'ora in cui i ragazzi passavano per andare in mensa. E abbiamo trovato una soluzione alternativa rispetto alla prima ipotesi di collocazione presso questo plesso, Abbiamo individuato un altro ufficio comunale libero per cui qua in adiacenza trasferiremo l'IMS in quegli uffici in modo tale che la scuola potrà avere gli spazi per poter gestire altre attività e altri servizi per la cittadinanza. Abbiamo oggi avuto un incontro oramai definitivo. Con i responsabili dell'Inps abbiamo individuato delle altre soluzioni dove abbiamo già la sede dell'amministrazione comunale quindi in via De Gasperi, e degli uffici dove a breve verrà siglato un accordo con l'Inps e poi tempo alcuni mesi e l'Inps si trasferirà in questa sede. Perché la sede Inps ha dovuto lasciare il suo precedente indirizzo? C'è una riorganizzazione di tutti gli uffici, così mi è stato detto quando sono andato ad incontrare nelle sedi a Milano, nella sede dell'IMS una riorganizzazione per quanto riguardano le sedi dell'Inps, quindi l'IMS sta dismettendo su tutto il territorio nazionale della un certo numero, almeno il 40% delle sedi che oggi hanno. In Italia abbiamo una Costituzione che garantisce dei principi, garantisce dei servizi per i cittadini, dal diritto alla salute e all'istruzione, per esempio però negli ultimi 20 anni continui e progressivi tagli ai servizi e quindi anche a Regione e Comune mette in difficoltà la realizzazione di quei servizi. Al fatto che i trasferimenti per gli enti periferici sono in continua diminuzione. È per noi preoccupante e imbarazzante. I problemi dei trasferimenti dallo Stato al Comune è un problema che deve risolvere lo Stato centrale ed eventualmente le regioni. Noi enti periferici facciamo il possibile e senz'altro con dei sacrifici comunque porremo rimedio a queste a queste difficoltà, con le poche risorse che rimangono da gestire ai comuni. Oggi vi hanno comunicato che c'è una soluzione alternativa per la nuova sede dell'Inps e quindi non sarà qui nella scuola. Voi come genitori siete tranquilli o pronti a riprendere la lotta nel caso in cui non fosse mantenuta questa promessa? Se non prende piede una soluzione alternativa, siamo pronti a combattere con le unghie e con i denti. I figli, i nostri figli, devono rimanere tutelati. punto.